Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Oggi andremo a modificare l'auto che è uscita ieri E andiamo a vedere che cos'è quest'auto, com'è quest'auto Che caratteristiche ha, diciamo, no? Se vale la pena comprarla, se non vale la pena comprarla Quindi, allora, l'auto in questione a un valore di 1.980.000 dollari è la taipan o taipan non lo so vabbè taipan chiamiamola taipan allora innanzitutto è un'auto super ragazzi e niente a me esteticamente sincero proprio sincero già così a vederla così non piace però Vediamo quando l'abbiamo diciamo, modificata, quando l'abbiamo un po' diciamo, modellata al nostro gusto, sempre se si riesce a modellarla al nostro gusto, perché comunque magari è capace che le modifiche non, non sono proprio il top, diciamo. Allora, devo dire ragazzi che io quest'auto l'ho provata, dopo che l'ho modificata, anche perché non ormai che sto editando il video in real life E devo dire che a me non, non mi ha detto niente, raga, non mi dice un cazzo sta macchina Cioè, eh, come al solito io continuo a vedere tante altre super che sono migliori di questa, però tanti... Eh, sono suggestionati dal fatto che magari possa correre o possa eh, non lo so come quando è uscita la paria per esempio tanti: ah, ma la paria l'auto più veloce del gioco non è vero un cazzo la paria non è l'auto più veloce del gioco ragazzi. cioè addirittura io mi trovai a fare un confronto e mi dissero dai dai proviamo la pariglia contro l'X80 proto e l'X80 Pro gli ha fatto un masso come una scimmia la pariglia quindi non mi ha continuato a dire la pariglia è l'auto più veloce del gioco camminerà sta cazzo di pariglia per carità del dio però secondo me è una questione di manico quando si sta a fare le gare ragazzi è una questione di manico è una questione di abitudine di saper portare un determinato tipo di auto e magari trovarci si bene per dire io ripeterò sempre io mi trovo bene con l'X80 tanta, tanta gente dice in curva non si tiene a me invece piace come scoda in curva e quando io la sento che scoda in curva a me, me, me, me, me parte l'aggressività in gara cioè nel senso che comunque eh, me, stimola, me stimola, poi dipende da, dai punti di vista perché comunque come ho già detto la X80 Pro è molto particolare da guidare quindi ovviamente non può piacere a tutti comunque torniamo a quest'auto io come ho detto il mio test di guida su quest'auto l'ho fatto a me sinceramente non mi ha detto un cazzo auto non mi ha trasmesso niente ragazzi e per quanto riguarda l'estetica boh neanche d'estetica ma convinto granché devo dire io l'ho comprata giustamente per farvi vedere eh, quest'auto com'è com'è in sé però sinceramente non penso di tenerla penso di venderla perché non è un'auto che mi intriga non mi piace assolutamente non, sia esteticamente che come tipo di guida poi eh, questo è un mio giudizio ragazzi ovviamente perché um, si sa che il cazzo di incrocio è sta macchina è una macchina presa e buttata così secondo me eh? giusto per farci a spennere due sordaci perché tanto la Rockstar cerca solamente questo comunque sia io non ci ho trovato un cazzo di bello in questa auto poi se voi ce l'avete trovato contento per voi magari compratela però il mio consiglio non compratela perché? perché come Auto super, secondo me non vale un cazzo ce n'è di meglio a mio modesto parere detto questo un saluto a tutti al prossimo video